Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 perché parli sempre così piano? E siamo tornati su, su, su Paper Mario di Origami King. Uh, Nell'ultima puntato ci siamo fermati su questa staccionata, però non mi ricordo uh, come. si saltare. Ah, non so come si genio. passa. Saltarla. Ma non mica mi salta so mi così in alto. La genio. Basta salvare a caso. Il bello è che puoi Pro anche. Ma appena. appena. Martellare. appena uh, salti sotto il blocco, ecco ah via. eccolo. Subito um, Subito salva comunque Non un... ti chiede nemmeno Vuoi salvare? Esamina Alla larga A meno che non vogliate stare qui per sempre mm. Dritto al sodo Non ti pare? Sì No Eh sì Mi hanno fatto con il legno di uno di rami Nel, non nel nonno fusto Non si butta via ma niente Tutto si ricicla L'ambiente fa salvo e guardatelo Grazie, cartello ambientalista. Grazie, cartello di scopri. I bambini adesso ricicleranno dopo aver visto questa cosa in un gioco. Ok, getta i confetti nel buco e riempiamolo. Come giusto che sia. Comunque, non dici più, veniamo, ricordatevi di iscrivervi e robe del genere. Oh, ragazzi, a proposito, già che ci siamo. Siccome <ride> questa è una serie nuova e sicuramente attirerà molti nuovi viewers. Vi consiglio di iscrivervi al canale se non volete perdervi i prossimi video. Se non siete ancora iscritti Mi raccomando ragazzi Ci diamo molto noi Non tanto I don't care Uh il primo Todd Oh no Todd Todd Ma cos'è quello? Un essere vivente Ah in mezzo al cespuglio Sembra una specie di faccia Ho un brutto presentimento Sarà un nemico Sarà Todd Anche non la farò mai più quella voce Come? Basta è così che sono fatti Todd Wow me li immaginiamo del tutti diversi perché uh. sono tutto appallottolato? Dai, aiutatemi! Why not? Non la... Mario, non lasciarmi qui! Lascialo qui! Lì. <ride> ok, dai, vado a salvare. <ride> Ce l'hai il massimo i confetti, non ti preoccupare. Non lo so, volevo solo rompere. Ho mancato, meglio. Adesso mi, spi mi spianereste un po'. martello martello, martello. <ride> Volevo parlargli prima Vabbè inutile tanto Partei wow. Stirato alla perfezione Grazie Prego Mi scusi signor Non vorrei essere inopportuno Con così? la alla fine um. magari Ma come ha fatto a ridursi la faccia così? Solo la faccia? È una brutta storia Bruttissima Sono soltati voi no, dei È Bruttissima è il complemento vocativo Quindi ha chiamato bruttissima <ride> Consiglia Ok eh, Olivia No sono stati sì. fuori dei ceffi ripiegati che hanno iniziato a ripiegare e a rotolare tutti i Todd. Molti di noi si sono ritrovati accartocciati senza averne nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo. Cosa hanno contro i Todd? È un trattamento ingiusto, anche noi abbiamo dei diritti. Or is it? Brr. <ride> Mi vengono solo i brividi a pensarci di nuovo. A pensarci, no. solo a pensarci. Sembra opera dei soldati origami. Qui c'è un zampino di mio fratello. Mario, lo so che abbiamo altre cose di cui occuparci. Ma se dovessimo imbatterci in Todd li aiuteremo, vero? Mm, no. Yeah, yeah. Hai detto di sì, ti ho sentito. Allora ci conto, eh, Mario. Mm -hmm. Wait, Mario ha parlato, pa non ha spiccicato detto... paluna. Potremmo aiutarti in nostra battaglia, a nostra volta. Se premi Y durante una battaglia, tutti i Todd salvati verranno da te a sostenerti. Mm -hmm. Più saremo, più potremo aiutarti. Cose belle potrebbero succedere. Ok, speriamo che eh, Olivia non dica nulla durante certo, la battaglia. Certo, il nostro ti fa un prezzo... su. Pur modico Forse avrei dovuto dirtelo prima Oh grazie Todd Sì eh, costa soldi non Oh una faccia tanto. tosta Cioè Ma chissà sì, magari potrebbe tornare utile per davvero Avere dei Todd poi, che sì, ci aiutano Ma io credo che dovremmo salvarne il più sostiene, possibile In modo da avere scontri. un tifo scatenato quando combattiamo Intendi la malattia del tifo Ok no. No, Non la voglio allora Dici comunque mi sembra che ci sia qualcosa Va indietro Dove? Qua Ah no, erano i due coriandoli. Ah, non... <ride> <ride> ok, devi... Uh, Stranno lì. Perché è aperta quella? Perché devi entrarci. Mi <ride> sono scivolato. Perfetto. Ora che sei dentro, chiudi la tenda e dormi. Insieme agli altri Todd. Uso gli arti magici? No. Uh, posso aprirla questa? Uh -huh. Zut. Uh, oh, guarda, top. un altro Todd. Speriamo che Qualchi non... Sei Mario, sono stato là dentro per un bel po', e tu sai cosa non c'è cosa nella tenda, vero? Il bagno. Oh ho paura di entrare in quella tenda. Entraci, entraci, dai, dai dai dai dai dai. Ce li hai al massimo corriandoli quasi, dai, non servono gli altri. Non farlo mai più, Todd. <ride> <Alleluia>. <ride> Abbiamo tolto la musica in sottofondo, Finalmente, no. Finalmente, mio Dio, grazie. Era iniziata a diventare fastidiosa. Ma vai ad aprire. Siamo nella rottura della quarta parete. Apri l'altra tenda. L'altra tenda. Ok, forse questa è tagliata. Non dimmi che abbiamo due mosse di nuovo, mettile in riga o... Oh. Bravo, hai premuto A. Complimenti. Genio ah. del male. Tutto pronto, yay. Ancora col tutorial. No, è solo lì a sostenerci. Usa il martello su questi due. Almeno ne uccidi di più insieme. Sbadaboum. Comunque non la tagliamo così facciamo vedere i nemici come attaccano. Se vengono tutti insieme e voi potete bloccarli. Wow, testata. Quindi i così. Um... Ah, si sono messi da soli? No. <ride> Perché? Vabbè comunque. Non ehm... è perché hai parato l'attacco? Non penso che lo facciano così no. loro spaccano. No, no, la lo volontà. fanno, eh, sicuro. Comunque uh -huh. la, ora i, gli attacchi nemici hanno un nome, almeno. Comunque. Eh, non credo sia tanto eh, obbligatorio Vabbè, uccidere ancora. tutti i nemici. se l'hai fatto eh. sono morto per sbaglio. Cioè mo di perdere. Volevo la avvicinarmi. Vita. Ok, comunque è comunque un po' strano senza musica No Wow, oh vai, vai indietro, c'è una tenda che non è ancora aperta che, che tenda? Quella quella non si vai può aprire, sta. non ci riesco Ah, eccola Madonna la zip uh. Che idiota Uh, dei, dei coriandoli ciccioni era, era un sacchetto più grande di, di quello lì Comunque, prova a colpire quell'altaleno quella Questo è dove stava il Goomba Cos'è? Oh, è vero, sono i coleratteri sono dei Todd. Sono un genio. Stavo facendo la fila per l'altarella ma mamma, quello, quello, strano è... quello strano Goomba mi è passato avanti. mi è Goomba Todd lo stesso. Ti spingo io. Ah, scherzetto. Scherzetto con botto. Beh muoviti. <ride> ma <muoviti>, c'è <ride> <muoviti, ride> <non prendere ride> una tempo. musichetta a caso. Sbonk. No! <ride> Infame, che cosa mi spingi? Ah, finalmente un po' di relax. Oh, oh bene, ci serviva okay. proprio così non sprechiamo i, i funghi. Mm, Mario, che cosa? Scusa, fresco? ti sei ripresa la grande. Non posso affrontare tutti quei soldi da da sola. Sei la mia unica risorsa. Tu non puoi fare niente. Perciò quando vedi una panchina, approfittano per riposarti e recuperare energia Ah ok sono le locande di questo gioco solo che non costano come nel, nel portare millenario le locande dove si dorme e si ri Beh, stare. E si pigliano i pesci devi girare. Cioè mi sa sponk mm, dirmi che sei un personaggio principale Eh oh, sì, non so davvero perché stessi tagliando così tanta legna in realtà ne ho a sufficienza Beh si vede Ma perché un Todd taglia la legna con la testa Oltretutto Uh, ne vale la pena uccidere i Goomba? No. Sì. Perché sta pure un calpestando Todd. uno. Sì. Ok, magari ora... Uh, se i Goomba usano un altro attacco, forse la teniamo questa parte. Non penso proprio lo faranno. Molto originale. Comunque sì. suppongo che più avanti l'arena tipo si riempirà tutta di Todd. Quindi tipo sì. si sentirà proprio. Lo sto calpestando questo Todd. Vieni. Ah grazie il mio posto è sopra il tronco, non sotto mm, no, Il tuo posto è sicuro? sotto il mio martello Il tuo posto è sotto le scarpe, sei uno zerbino Ok vai uh, Quella moneta la prenderemo probabilmente in futuro eh, Pure se fosse tanto è importante Come moneta Comunque qui si trovano solo Goomba, non c'è nient'altro A quanto pare Ah, ok, lo avevo liberato Cercavo qualcuno che mi desse una mano Ho trovato un martello Sei pieno di risorse Di, di sorprese, Mario E combatti Ergumba Ok, forse attacco ma um, Salto, vediamo come funziona ah, okay. Fa meno danni nel martello Quindi è meglio colpirlo col martello mm. Attiriamo più soldi se fai... Se li allinei bene Ok Vabbè, mi sembra giusto uh, Direi che puoi procedere, forse Un giorno dirò accendimi. accendimi Accendimi non posso usarlo qui. Uh, Prova a controllare qui dietro al tronco Esamina. Esami. Eravamo alberi un tempo, ma non temere. Ci, ci sono in cenere daremo vita a nuovi alberi. Non funziona così, però vabbè. Qu questa, questa parte del gioco è un po' animalista. anche quello. Cioè, ambientalista. Questo cosa? Il megafono. Fallo cadere come Non prima. voglio far smettere Fallo. la musica. Vabbè. Perché c'è un Todd Niente. Bisogna sempre controllare comunque. E qui c'è un Todd. E anche la moneta che volevi tanto. Ero, co ero così solo qui, ma senza, ne senza nessuno con cui parlare, mi sono dovuto inventare un'amica immaginaria. Una tipo proprio forte, sai? Vuoi che te ne parli? No. Ah già, a te basta premere a. per farti aiutare da un'amica vera. Ogni cosa che vuoi, quindi non capiresti. Beh, Todd, vate a trovare degli amici, mio dio. Probabilmente la, la tua amica finta è il migliore della mia vera Che okay, qua c'è qualcosa di strano Quel, quel vaso perché non ha i fiori? li dobbiamo mettere noi Yeee yeah! No <ride> Festa Esamina Oddio Hai eh, bisogno d'aiuto aiuto il Todd che vive qui non è a casa ora a Dire il vero se ne è già andato da un bel po' eh, Si è ficcato dentro la martella, legna probabilmente Martella la porta della finestra Un attimo <ride> Yeee yeah, sì. Oggi sarai libero <ride> No Grazie per avermi salvato da quella catasta di legna Le mie pieghe sono così profonde Tornerò normale No, non tornerai più che Aspetta, male. ti, ti despiegazzo io Ah, è tornato Ah, lui, eh, ok Ah, ah. Okay. Coriandoli Coriandoli, corriandoli Tieni Todd ti ho completato la, la legna Guarda Guarda quanto è bravo zio Mario Perfetto Ora però non puoi più andare là, là dietro Come fai? Sì, posso Basta che salgo qui Se no come faccio a prendere queste monete? Non le prendi, ovvio Non le prendere Ok, secondo me c'è qualcosa Eh, si può andare avanti, sì Quindi bo... Quei fiori là è troppo strano però che non c'è Prova a martellare Prova ad andare giù a martellare Aspetta Vediamo qui finestra Marte, Casa No. Questa cosa del 100% mi fa uscire pazzo No niente è solo una casualità Oppure qualcosa che c'entra con la storia uh, quella, quella scritta non vuol dire niente A quanto pare Comun però, però qui i spiedini Noi grilliamo e voi vi rimpilzate Benvenuti all'agriturismo Todd La legna che arde con senziente <ride> Non bruciatela vi prego Si farà male No tanto lo sa so che poi diventerà un, un bel Uh borgo Tobi. Sì, Sarà una, una bella città scusa uh, Quindi credo che tra poco andremo in un paesaggio di montagna Perché no, l'aveva detto così andremo in un paesaggio di borgo Sì, no non no, intendo e poi vabbè sure Salvataggio ok Non era necessario Bene quindi bene. nella prossima parte Ok la finisco Lo facciamo troppo spesso ora Ok Borgototti, ok. Uh, un attimo, vediamo ai No, cosa ho fatto? Aiuto Aiutami, Aiutami Olivia, Olivia. Informazioni sulle battaglie, informazioni sul mondo di gioco Ma ti chiudi Ah, questo, questo è il menu proprio dei, dei comandi E robe del genere, allora volevo vedere qui Mappa Mappa, non il Borgotodd conta come La mappa, la le... puoi vedere Cosa? La mappa prima Che vuol dire la mappa prima? La mappa del boss. Ma che è successo qui? Ok no niente La mappa del bosco Del quindi, bosco Non posso vedere la mappa salvati intera. 66 Ah quindi ne mancano pochi Sì In realtà Strappi strambi 92% Tesori la collezione 67% Quindi ne manca solo uno praticamente E poi i blocchi mm. colpiti mm. Quindi all'incirca due o tre ne mancheranno i blocchi Ok quindi per ora è ancora facile il 100% Non è tanto complicato Eh lo diventerà io, sinceramente, lo spero perché Ups, non Io, sinceramente, uh, stanno bullizzando degli altri Goomba. Bene, non è che saranno quelli, quei nemici, quei tipi di nemici che o si pagano o si sfidano. I don't think that allarme, cartacce Pieghiamoli al nostro volere. Ok, oh, no, ma no, non ci usato ah. <ride> Mi fa ridere quando camminano. Uh, facciamo che le battaglie ondate visto che sono in uh. Oh no! Nuovamente. Ok, questa mostriamo per forza Toh! Altri piccoli goomba dispettosi, sarà una passeggiata Mettili in riga e eliminare con un veloce salto Attacco in salto mm. Un attimo, c'è qualcosa che non quadra Puoi ruotare le anele finché vuoi, ma è semplicemente impossibile all allenare con goomba Mi giro la testa, fermiamoci un attimo a riflettere Perché è tutto a scacchiera mentre qui ci sono due verdi? Cioè due verdi chiari Ok Perché ha girato Ha slidato qua vedi che ce ne sono due scuri Non credo che Lascia stare trebbe, funziona così funziona. funziona Deve essere Deve c'è un altro più. modo per spostare i nemici uh... L'avevamo mostrato nel trailer Aspetta comunque. ci sono Bisogna scuotere i pannelli No aspetta sbattere uh, spingere Ah no alzo il ricordo è scorrere Vuoi ruotare a ogni anello Ma puoi anche far scorrere le caselle in, in linea retta Prima cosa premi L R per passare agli anelli. Ah, ecco cosa serviva. Esatto. La tua area Cambia... di controllo è cambiata. Non ehm, è più vai. un anello, ma una fila di caselle. Siamo pronti a farla scorrere. Mm. Vai, ora devi farla scorrere verso il basso. Ok. Usa L per selezionare la fila e poi conferma qua Bene, ora si scorre. Mettiamo tutti quei Goomba in riga. Usa L per far scorrere le caselle avanti e dietro. Quando hai finito premi A. Per confermare la posizione, vabbè. Ho fatto, ora sono tutti belli in riga Yey Scarpa Ora puoi attaccare come al solito Non <ride> puoi fare il tutorial <ride> Bene, per attaccare premi A e poi premi A e poi premi A ah. Quindi um, Ultima ondata, ah ok Yes Andiamo Wow Oh, due volte, wow Sai una cosa? Per ah. quest'ultimo andato ai nemici credo che vuotare gli anelli non servirà molto Wow davvero Proviamo di nuovo a far scorrere le caselle Che stai facendo? Scusa Vero Vai boom boom Ah li ho mandati qui ora girerà tutta la telecamera Turno di Mario Ia io Baku Ok E poi salta indietro a caso Yeee Ogni battaglia dà un sacco di soldi comunque. Mm. Siamo salvi Ma perché quei Goomba stavano cercando a mirapirci? Dove volevano portarci? Ma erano davvero dei Goomba Dopotutto Mi sembravano piegati in maniera inquietante Questa è una bella ominazione gente Venire salvati da Mario Ma sapete che vi dico? Forse dovremmo accantonare le nostre differenze per un po' Siamo tutti fatti di carta in fin dei conti, perché non ci aiutiamo a vicenda? Beh, anche loro sono Perché voi volete rapire la principessa Peach. e Bene la gente, mia ora mettiamoci in fila. In caso ci fossero altri pericoli piegati in giro. Forza, andiamo. E così si spiegano i... I, i nemici. Le risme. Eh, le risme. <ride> le risme. <ride> Sembra che mio fratello sia trasformato tutti quelli che incontra in soldati origami. Se continua così tutto il mondo ne sarà invaso. Ci pensi che ci sono le risme di origami? Sai vestibulare? È bello che dicono. Eh, Dopotutto siamo tutti fatti di carta. Beh, anche gli origami sono di carta. <ride> è vero. Sono, è carta piegata però. In modo da sembrare tipo più spessa, non ho capito bene. Come lo volevano far sembrare. Ma di sicuro un Goomba. Un, un Goomba di quelli là origami non viene formato da un solo Goomba. È letteralmente impossibile. Sì, appunto. Come lo fai? Cioè, è tipo qualche un 4 bomba tipo, messi insieme ma pure i colori non c'entrano vabbè cioè ormai tutti i danni che prendo sono ok scusate per il taglio lascia stare guarda e basta tanto non, non sarà niente um, comunque durante il taglio ho messo pausa e ho controllato le mappe e ho visto che ora siamo a borgo Todd. prima no e abbiamo lasciato delle cose indietro, solo che non mi va di fare no. backtracking ora. Cos'è che abbiamo lasciato indietro? Che dici? 66%, 92%, 67%, 60%. Io penso che le troveremo più avanti. Appunto, non credo che si potrebbe fare. Cioè abbiamo fatto letteralmente tutto il possibile. Mm, off camera probabilmente io controllerò. Perché comunque non è che ora compro il gioco e me lo, lo gioco soltanto uh, quando registriamo. Ma. Um, Me lo gioco da solo nel mio file. Um, Vedete anche un let's per... play. Già che sta. <ride> Vedete anche un, una, un let's play dell'americano. Nel mm, Certo um, <ride> hai controllato bene tutto lì indietro? Sì. Eh, per i game te. Sì. rigiocherò tutto quello che abbiamo già fatto, però cercherò di andare più lento. Mm, si direbbe che qui non c'è nessuno. E Luigi. Oh, guarda che razza di staroppo c'è è una panchina. Non è nemmeno un'ostra. Questo significa che mio fratello potrebbe già essere passato da queste parti. E di sicuro non è con le migliori intenzioni. Ma se qui sta nel castello è normale che qui che sta... Fermi tutti, uh, c'è qualcuno. Oh oh. sbaglio, qui è molto più grande del normale. O questo qui. Non ho mai visto un origami come quello. Che sta facendo a quella casa? La sta mangiando. La sta Già lo sapevo che era sto Sì, così. questo era il. Sto mangiando cosa? la casa. Sto per sentirmi male. Chissà che saporaccio deve avere. È carta come tutto il resto del mondo, quindi adattati. <ride> ecco perché ci sono quelli drappi dappertutto Devono essere o propri ghiottoni come questo. Mi puoi dirigere e continua a mangiarla tranquillamente. Aspetta, guarda, sulla schiena c'è il sigillo del mio fratello, se non sbaglio. Ah, il tuo fratello è un sigillo personale. È proprio una cosa Beh, normalissima. Allora. <ride> Allora eh, è possibile che lui lo stia controllando in qualche modo O se l'ha creato e poi ci ha messo il sigillo. Made, made in Origami King mm -hmm. Forse il sigillo è il punto debole di qualcosa Come fai a dirlo, vabbè Prova a colpirlo proprio lì, forse diventerà più vulnerabile Potrai sconfiggerlo Io direi prima, però, vai a riparare la panchina Ehi, signor Goomba Sbong Ah, si è arreso, ok Ma il colpo, sta funzionando Aiuto Anzi, mi ricordo che qui possono pure farti. Sbonk. Eh, queste sono praticamente delle battaglie. Uff. In un certo senso. Le battaglie sono... però reali. Uh. Ora puoi coprirlo col martello in altri punti. Corri. Ah ok, solo che non mi funziona. Là. Ok. Ok, colpiscilo. Sbonk. <ride> Io lo, S lo colpisco sbonk. sempre da dietro. Aia. Ah, no. yeah. Scappa. Ok, meglio di no. Colpiscilo da dietro e basta. Oppure è tipo invincibile ancora. Oddio. Yeeey. <ride> Sì, ha funzionato. Yeeey, lì mi è già un altro. <ride> Quindi il punto debole era il sigillo di mio fratello? Carta pe pe sì. pestifero. Ok, finalmente. Aspetta, cosa ci stavano facendo qui? Sono un po' scombussolata. Mi hanno mandato per distruggere tutto, non Ora è ricordo, stavamo andando verso il punto in cui ci stava il castello di Peach. No, cosa ci facciamo noi qui? Comunque, ah, quali sì. sono tutti i coriandoli da raccogliere? Secondo me. Bene, è entrato però lì, tanto vale dare un'occhiata. Eh, sì, è proprio. sono proprio i coriandoli. Tieni il martello a portata di mano in caso incontrassimo altri mostri yes, eh, Ok, mi ha ammazzato i confetti, bene Ok, prendi più confetti possibile Ah, li ha già ammazzati tanto, ora no Ok, diamo un'occhiata qui intorno e poi direi di chiudere Perché siamo anche a un bel punto, quindi non salvare ancora, non vale la pena mm -hmm. ancora. Eh. ancora Ancora Ancora Uh, ormai mm -hmm. Fungopoli o Borgo Fungo uh, a quanto pare è una città fantastica. Questo mi sembra un negozio Lavoratorio sia... bellico per to tosti e tonici O per Mario O per Mario <ride> Che però non può entrare ancora me in! Let Vai in un, un po' questo? in giro Eh sì appunto uh, Apri oh, Questo, questo è, apre, è aperto Ok. okay. Che cos'è? Sarà il museo sì. Sembra Oh ok uh, il Todd Angelo. E questo cos'è? Che cos'è? Leggi Leggi, leggi, leggi, leggi, ok. Un mondo, un tubo, un'installazione d'arte funzionale e funzionante. Una potesi idraulica, un'apoteosi più che altro. Ok, dove Isabel. ci manda? Scusa me da un altro tipo, oh, uh, questo è il coso. Sì. Wow, guarda quanti, be quanti tubi! Scommetto che non hai mai visto una cosa del genere. A Ma Mario ne vedo un sacco di tubi ogni giorno. Comunque non, non entrare nessuno ti prego Un attimo voglio vedere soltanto come funziona Cioè posso già entrare nell'ultimo tipo Vuoi entrare Entra nel tipo teletrasport? Nel tipo sì. Perché è scritto tipo in arabo? Ah ok sono chiusi perfetto Ok allora non si può fare niente per ora Quindi probabilmente ci saranno sei. Sì mondi. questo secondo me è un, war, un sistema di warping tra i eh mondi Eh sì. E probabilmente siamo tipo Non siamo ancora nel mondo 1 a quanto pare siamo oppure oppure si sblocca la fine del mondo Secondo me questo è il primo mondo però uh, Si sblocca alla fine del mondo il tubo mm, Forse Oppure semplicemente sei già nel primo mondo uh, Probabilmente non... tutte queste sono bloccate quindi uh, Comunque quelli saranno i nemici a quanto pare Questi nemici Qui ved vedremo i tesori e qui... I Todd, i Todd. salvati Ma co cosa dovremmo guardare di Todd? Non Suppongo ha senso. i Todd salvati O qui forse gli oggetti Gli opere d'arte o qualcosa e lì musica Un sottomarino probabilmente... Guarda è... Super <ride> <ride> Perché suona? <ride> suona molto strano, vabbè L'antico sottomarino del leggendario Capitan T. Hod Ah wow, un bel gioco di parole però, Nintendo, complimenti Toad t hold, Toad Però l'ho detto to Toad No Ok prossimo Vediamo che altro C'è da vedere qui È partita uh, una musica Adesso a caso Vabbè non, non può essere Più Che entra Del tutto il gioco Sbonk mm, Perché Non si sa Ok poi vedremo Per ora stiamo solo Andando un'occhiata Vediamo Se è chiuso Niente Questa ah, mi sa che è un negozio o altro... Qualcosa Qui c'è un altro bel Bell'imbusto qui Bell'imbusto in imbusto. Invincibile, vedi, nutri che va addosso Colpiscilo e poi avvantanati Ah, ok Non posso colpirlo due volte di seguito, quindi Meno male che Cosa non mi fa la, la predica ogni volta Cosa? Da, da consiglia a Cosa un attimo <ride> Mi sono scocciato di dire consiglia E okay, io sono tutti chiusi, apparentemente che, uh, comunque anche esplorare tutto il borgo adesso mi sembra un po' troppo Quindi vediamo quel che riusciamo a fare Controlla, puoi entrare lì Anche se è difficile E invece Beh l'abbiamo appena creata sta porta Non um, mi sembra difficile, se è già chiusa Lemmy Spunzo, no, mi uno spunzo ho... ho uno spunzo oppure un altro Todd No, ma uno, spunzo. uno spunzo okay. Come fa ad avere i capelli ah, ma meno male che non sei uno di quei terribili tizi tutti piegati. <ride> Ok Rimarrai qui, qui, qui Questo è Top Town Non è Spunzo Town. Ok Là mi sa so che Si arriva più avanti Con, con, con Magari asciare. con, con un, un potere Che scopriremo dopo Chi lo so? Non lo sappiamo noi Perché è blind Quindi boh eh, Stiamo facendo delle Sinceramente supposizioni Sinceramente non so niente Quel cancello lì blu Comunque Forse è chiuso Quindi non, non vale Non apriamo prima provarci Che cancello lì blu Lì indietro Vabbè per ora lascia perdere Ok Ok Uh, ah, penso che okay, qua ci sono tolzi. Uh. La funivia non è arrivata. Siamo a corto di biscotti e il morale è a terra. Serve aiuto e ai biscotti. Mm. Mi sembra una, una buona proposta. Uccidiamo questo e chiudiamo la parte. Sì. Per ora. Oh. Oh. oh no, è triste. Smettila di cercare di colpirlo ma ha detto che lo posso colpire dovunque visto che ho già colpito bene ma il qua a colpirlo adesso vedi oh. lo posso colpire dovunque eh, ma è invincibile è inutile prendi i coriandoli che mm. fai? vabbè ne abbiamo già abbastanza non, non sono neanche troppi buchi qui Perché qua c'è qualcosa sicuro manca un ombrello mm. o sbaglio sbagli no le esterne oh wow. del castello stanno ancora Vabbè salviamo e vedremo tutto nella prossima parte Mi sa che c'è ancora qualcosa più dietro che non hai visto mm -hmm. Da questo lato Controlla un attimo Vabbè Anche se i progressi non saranno salvati C'è molta roba che non abbiamo visto per ora Vabbè ma quindi nella prossima parte contata. finiremo di esplorare il Borgo Todd come si deve E poi proseguiremo verso il castello di Peach Quindi ci vediamo alla prossima